Giorno 1. Territorio Est. Un primo paziente lamenta dolori al torace e senso di affaticamento. La visita non ha rivelato patologie in corso, ma si riscontrano tic facciali con lingua estroflessa e occhi sbarrati. Giorno 2, territorio Est. Altri tre soggetti con sintomi influenzali manifestano TIC. I TIC si presentano in concomitanza a stimolazione fisica. Da approfondire l'insorgenza di tali TIC su un campione di soggetti più esteso. territorio est. Si insinua il terribile dubbio che gli esperimenti possano aver avuto effetti a catena su una ampia parte della popolazione, con effetti catastrofici. Mi dica, qual è il risultato del suo esperimento? Eh, purtroppo non siamo riusciti a inserire all'interno dei campioni eh, la componente intelligente del gene Einstein. Non, non ce l'abbiamo fatta. L'unica cosa che abbiamo notato è un'overespressione della proteina pazzarellina, che è la componente un po' più stravagante, diciamo, del gene. Eh, questi sono i risultati. E il motivo? Il motivo? L'umidità, il torrone, la mostarda, le zanzare...